trasformazione digitale nell'immobiliare. Oggi siamo con Diego Caponigro, fondatore e amministratore di Regold. Ciao Diego e ben trovato. Ciao Gerardo, grazie per l'invito. Allora partiamo subito. Uh, Regold, una storia vera che parte proprio da un garage. Dove eravate dieci anni fa? Ma allora, non voglio fare come i soliti Google, Apple, ma la verità è questa. In realtà non è un garage, ma è una cantina. Una cantina che per i primi anni ci è servita tantissimo. C'era ovviamente freddo, umidità, ma questo è stato. faceva parte del pacchetto di allora. <ride> una visione che è nata da una mia intuizione... E avevo studiato un po' il fenomeno che stava succedendo, un fenomeno sociale che stava succedendo negli Stati Uniti e mi riferisco in particolare a quello che è Amazon, che sapevo benissimo sarebbe arrivata in Italia prima o poi e diciamo che noi abbiamo anticipato un pochettino i tempi con l'idea di creare un e-commerce di servizi per gli agenti immobiliari a dire adesso che sapevo che sarebbe arrivata Amazon e che avrebbe cambiato le regole del gioco è presuntuoso. Diciamo che è meglio dire speravo che sarebbe arrivata, no, però c'erano tutti gli elementi per, per dirlo. Quindi di fatto poi ci ho azzeccato, e, però devo essere anche sincero, all'inizio Gerardo è stata molto, molto, molto dura, difficile, difficile perché eh, parliamo del 2010, siamo partiti ad agosto 2010, poi... Abbiamo fatto dieci anni ufficiali come Costituzione e Società a gennaio di quest'anno, quindi siamo freschi freschi di compleanno. Eh, però all'inizio è stata difficile perché dire agli agenti immobiliari, spiegare cosa facciamo e eh, dire che esiste un e-commerce di servizi dove devono pagare anticipatamente era impossibile praticamente. Poi con eh, l'anno successivo, con l'arrivo di Amazon, nel vero senso della parola, che ha iniziato a vendere libri, eh, mi ricordo. Eh, ha sdoganato questo concetto completamente e oggi ci troviamo oggi è la normalità stiamo no, parlando di è dieci anni fa ma sembra preistoria no, ci no, siamo un po' dimenticati concordo senti provo a fare un breve riassunto allora misure e planimetrie eh, servizio antiriciclaggio firma elettronica avanzata brevettata registrazione dei contratti di locazione e di preliminari di compravendita, assistenza legale on demand, spero di non aver dimenticato nulla, avete ripreso servizi che una volta passavano fisicamente dagli uffici della pubblica amministrazione e in più avete creato servizi impensabili fino a poco tempo fa, quali sono gli elementi che risultano vincenti in un mercato che sta vivendo una lenta transizione verso il digitale? Ma allora diciamo che io mi diverto, dove ci sono le difficoltà creo il business, <ride> quindi cerco di eh, digitalizzare il processo, standardizzarlo per farlo arrivare o per distribuirlo e farlo arrivare ovviamente ai miei clienti che sono solo esclusivamente agenti immobiliari, noi non ci rivolgiamo ad altri target, quindi questo per noi è molto importante, la verticalità dei servizi è fondamentale. Questo nel corso del tempo ha creato ovviamente un certo tipo di know-how e che ci sta ripagando nel lungo periodo. L'innovazione dei processi, hai detto bene, trasformazione digitale significa che chi non, eh, diciamo, chi non è arrivato a pensare di digitalizzare un processo che apparentemente sembra eh, veramente, non solo apparentemente, sembra veramente complesso, ovviamente io lì ci metto la testa, mi riverto come ti ho detto e, e cerco di, di studiarlo e fare una, una bella analisi, di studiarlo e, e poi ci mettiamo con il nostro reparto IT, di sviluppo e ricerca e lo realizziamo con mille difficoltà, prova a immaginare, con, con mille cose che nel, nel, nel mentre succedono, eh, ovviamente ci vuole del tempo, ci vogliono delle competenze di un certo tipo, questo è vero, non è semplice, non è assolutamente semplice, però alla fine evidentemente riusciamo a fare qualcosa. No, evidentemente sì, devo dire. Eh, insomma, dove c'è un problema, quindi, insomma, fiuti sempre un'opportunità di business e quindi provi a risolverlo, no? E quindi si creano mercati sempre nuovi. Eh sì, sì, guarda, adesso tu hai citato l'ultimo servizio che abbiamo lanciato settimana scorsa, che è la prima assistenza legale. Anche sì. qui abbiamo standardizzato il processo in modo digitale, quindi um, è un servizio che sta avendo un grande appeal siamo veramente contenti della risposta degli agenti immobiliari, ma ti dico la verità ne ho altri nel cassetto che stiamo realizzando, quindi eh, le idee ci sono, ci sono, andiamo avanti eh, e siamo contenti. Bene, allora eh, innovazione digitale, trasformazione digitale, ma anche eh, se vogliamo valore legato all'esperienza. Uh, io so che per voi l'esperienza del cliente nell'acquisto, ma soprattutto nel servizio di assistenza, è molto importante. Uh, come state affrontando questa sfida? Ma, allora, io parto uh, dal nostro payoff. Il nostro payoff uh, recita uh, i numeri uno dei servizi per agenti immobiliari. Quindi come posizionamento è chiaro, nel senso che noi puntiamo moltissimo sulla qualità e ehm, non sulla quantità e basta anzi diciamo che quando ehm, una pro dal nostro sito è scritto a chiare lettere chiunque può vederlo risolviamo i problemi quotidiani degli agenti immobiliari questo cosa significa significa che nel momento in cui un agente immobiliare ha un problema appunto quotidiano può chiamare qua da noi in azienda abbiamo un team di 22 persone che rispondono al telefono ma rispondono anche a ticket di assistenza online e eh, diciamo abbiamo il compito di stare al telefono finché non si risolve il problema questo per noi è fondamentale mh, è diciamo il nostro fiore all'occhiello l'assistenza oh, chiaro ehm, allora la trasformazione digitale ehm, è un contorno utile ma non indispensabile come sostengono ancora alcuni resistenti allora, eh, beh, bellissima domanda, eh, no io non sono d'accordo con i resistenti, nel senso che se fosse così non sarei partito dieci anni fa con questa visione e quella visione di dieci anni fa è ancora più attuale oggi, pian piano che andiamo avanti, ovviamente le generazioni nuove, eh, Gen X piuttosto che millennial, eh, generazione zero, eh, aumentano sempre di più, quindi è, è scontato che ricerchino sempre hanno un dialogo costante con il digitale con l'online, ci cerchino online eh, cerchino il modo di risolvere i loro problemi quindi eh, questo è un, è un primo elemento che ti do per quanto riguarda invece gli operatori che eh, si sentono più anziani <ride> dico così perché ci sono tanti che ogni giorno sentiamo e ci dicono ma io ho 60 anni non riesco a usare la tecnologia non è assolutamente vero perché la tecnologia, se fatta bene, realizzata, progettata bene, è molto semplice. Eh, noi ci basiamo so molto su una user experience eh, easy, semplice. Mm. Questo eh, ovviamente agevola la gente immobiliare per quanto riguarda, nel nostro caso, l'utilizzo della nostra piattaforma e li solleviamo da tanta burocrazia. Cosa si traduce in questo? si traduce nel maggior tempo disponibile libero per fare le vendite per fare le locazioni per fare le attività che è considerata le, il core business dell'agente immobiliare attività primaria sono d'accordo con te guarda lo sai bene allora eh, nel mercato insomma gli scenari oggi eh, anzi le posizioni degli agenti immobiliari sono sostanzialmente tre no eh, abbiamo, un, abbiamo il modello di mediazione eh, tradizionale quello analogico abbiamo il modello che va all'estremo opposto, che è quello digitale e poi abbiamo diciamo, anche il modello intermedio che è il cosiddetto modello ibrido quale suggerimento daresti tu da imprenditore che, hai, insomma, che ha trasformato uh, un business che in origine eh, in buona parte era analogico poi in, in digitale quindi hai 46.000 agenti immobiliari in attività per affrontare un mercato che è sempre più e sarà sempre più dematerializzato? Ma eh, tu, Gerardo, sai che io sono un esploratore, sono curioso, quindi mh, e da lì nasce appunto eh, l'idea dieci anni fa di, di, di creare Regold, Quindi ti potrei rispondere in questa maniera: eh, se fossi un agente immobiliare, comunque non mi, eh, mi, non mi, non mi priverei dell'opportunità comunque di testare quella che è l'innovazione. Poi posso decidere se lasciarla da parte, se mi serve, se ho un ritorno sull'investimento. Quando magari faccio un acquisto di uno strumento nuovo, digitale, ma comunque in ogni caso in un certo senso sono obbligati a testarla, testarla sulla loro operatività quotidiana. Certo, certo. Ottimo Diego. Guarda, grazie, grazie per la tua testimonianza, per uh, insomma, il tuo contributo anche alla digitalizzazione del, della mediazione immobiliare grazie ai servizi di Regold e sono certo insomma, che ci stupirai ancora nel corso dell'anno con nuovi servizi. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te Gerardo, ciao, ciao a tutti. Benissimo, a presto, al prossimo video.